Tanto ricorda Ina che, il, che a Livornesi, che il Pisa vincopende a Livorno è sempre... Non si dice! Detto questo, io sono Commissione Sociale, Vice della Commissione Sociale, ovviamente mi interesso proprio appieno del tema di, di oggi e soprattutto eh, vi voglio comunicare quello che è il grande inganno, ogni volta che ci sono tagli, i, sindaco in testa, gli assessori poi dicono e ci dispiace bisogna tagliare sul sociale in realtà invece è proprio sul sociale che ci sono le grandi economie di cui i comuni avrebbero diritto ma che siccome essendo omogenei a un sistema di potere dimenticano di chiedere dal 2000 esiste la legge 328 quella di integrazione sociosanitaria che dispone quali sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali cioè quelli che devono essere finanziati e c'è tutto, l'articolo ci sono 15 voci, quindi dalla disabilità, dagli anziani, dal problema della casa, dalla, dalle, dalle tossicodipendenze che è dalla, dal 2000, appunto quando è stata fatta la legge, nel 2000 nasce sia la legge che dove è, appunto la 328 che dispone come il, lo Stato e le regioni e i comuni devono finanziare questi livelli, obbligatoriamente finanziare queste attività sociali e nasce anche la normativa ISE, quella con la quale viene chiamata a partecipare il cittadino. Allora, primo gennaio del 2001 l'ISE entra in funzione quindi quella, la, la legge con la quale il cittadino è chiamato a compartecipare è entrata immediatamente in funzione. Siamo nel 2014, la normativa, quella invece la 328, finanziamento delle versi, ancora non è entrata in funzione. Io nel luglio scorso ho fatto, nel luglio del 2013 ho fatto un digiuno perché questa, questo finanziamento è previsto che deve essere messo all'ordine del giorno della conferenza unificata Stato, Regioni e Enti Locali dove si va a definire che il prato sono già definiti appunto all'articolo 22 di questa legge, sono già tutti elencati e si decide qual è la quota che deve mettere lo Stato, qual è la quota che deve mettere le regioni, qual è la quota che deve mettere l'ente locale e poi in coda quello che deve eventualmente mettere il cittadino. È dal 2000, quindi ci sono quattro conferenze unificate l'anno, quindi fate il conto voi quante ce ne sono state, mai hanno trovato il tempo di mettere in di giorno questa questione, si rimpallano la, la colpa, il governo dice che le regioni che non vogliono mettere luce di questa cosa, il go, le regioni dicono che il governo che non li chiama, di fatto come l'Ari di Pisa, il giorno litiga la notte rubano il seme, sono proprio soldi rubati ai cittadini che finanzierebbero i comuni da tanti problemi proprio su finanziamenti ai comuni, quindi ho fatto questo digiuno e ora sto riprendendo la lotta, voglio d'accordo con INA, con, Pizzaro, con i nostri con i comuni dove si governa e in questo momento chiedo formalmente anche a Nicola, di, sto progettando l'occupazione della conferenza unificata a Stato Regioni per, per occuparla e chiedere che sia finalmente messa all'ordine del giorno la difesa di Divers e il suo finanziamento, quello che appunto risolverebbero il 90% dei problemi che attualmente assillano i comuni posso avere la tua disponibilità? Dillo davanti a tutti in modo che sei. ha detto sì eh. Quindi. Quindi. Come certo. me, se, te, te. mi segno tutto così poi un attimo, la società della salute la società della salute è proprio il, il sistema strutturale con la quale il PD ha messo a sistema proprio il, il clientelismo perché tutte le, le associazioni che fanno parte che si chiamano terzo settore che si chiamano volontari in realtà sono sul libro paga o del comune o della regione in qualche modo sono e quindi sono lì a dire sempre sì a quello che decide il Comune della Società della Salute quindi un sistema truffaldino che si basa sul fatto sulle, quando vi dicono sempre ma le associazioni erano d'accordo certo che erano d'accordo altrimenti li tolgono i finanziamenti quello che a livello non, non succederà più quindi eh, ho detto già troppo no, no è, ancora tempo, è ancora tempo no, appunto volevo, e per quanto riguarda Roma appunto ricordo anche su questo sono, ce ne siamo occupati in in commissione, vi ricordo che c'è una legge europea, la 711 del 2011, ratificata dall'Italia a febbraio del 2012, con la quale si, fa, si dice basta con la, il progetto Campi, chiudiamoli e procediamo con l'inclusione. Mentre a si è partita proprio, come avete letto sui giornali, la, la politica dell'esclusione, cioè la, la comunità europea dà fondi strutturali, quindi crea proprio posti di lavoro, case quant da, e quant'altro, e l'Italia è l'unica nazione che non ha chiesto i fondi strutturali, quindi eh, si deve partire da qui per capire ma in che stato viviamo, in che stato siamo, quindi si preferisce fare su Rom e eh, sugli immigrati politica eh, del falso buonismo per, per mantenere i bene che vada per mantenere le associazioni che fanno parte del sistema, peggio che vada come, succede, come è successato addirittura un sistema mafioso di finanziamento e quant'altro, quindi eh, come cittadini non possiamo fare altro che essere arrabbiati, però pretendere il rispetto di quelli che sono i nostri diritti, uno dei diritti è quello di avere rispettati i livelli essenziali delle prestazioni sociali, livelli essenziali delle prestazioni sociali, che appunto nel 2002 con l'articolo 46 della 289, se vuoi prendere nota, il, il Parlamento ha dato un mandato all'allora all Presidente del Consiglio, che era Berlusconi, di convocare la conferenza unificata a stato Regionale nel 2002 per definire e finanziare il, il IVEAS. Siamo nel 2014, nel frattempo la, la Regione Toscana ha fatto di meglio, di meglio per dire, la famosa legge 66, quella sulla nottosufficienza, dove parte dicendo avete ragione, sono attività che dovrei finanziare io, ma siccome io, poverino non l'ho definita, non le posso finanziare, quindi in via transitoria, proprio scritto letteralmente, in via transitoria, nelle more della formazione della legge dell'Ivea, se intanto paga il cittadino e se non basta il cittadino e i suoi familiari. In che paese siamo ragazzi, signori? Questo è quanto. E da quel momento chi ha un anziano di curato RSA è costretto. Cioè, un anziano malato, che dovrebbe essere curato gratis perché è un anziano malato anche se è cronico, in realtà fa in una RSA e paga la metà della retta e se non ce la fa lui vengono chiamati a pagare i parenti di più, il coniuge fisico quindi vogliamo uscire da questo sistema, vogliamo veramente una, una politica di, governata dai cittadini che sanno quali sono i problemi, sanno quali sono le, le norme per dare forza a quella che è una giustizia sociale contro invece un sistema di potere che è il fatto che è automantenersi, quindi cittadini che fanno politica, prestati alla politica, e quindi che sono eh, per spiegare di servizio e no, a tutti voi vorrei fare una domanda, Sapete che mestiere fa Filippeschi se mi smette di far sindaco? No, no. Filippeschi era, aveva 14 anni, era segretario del PC del quartiere, poi è diventato, poi è diventato, poi è diventato, è diventato, ha sempre fatto politica, sulla loro licenza cosa va a fare? Però sicuramente sicuramente avrà parte dei soldi per poter campare anche vita la sua donante senza bisogno di lavorare. Grazie. non funziona, però voglio dire che Mannini con tutte le sue azioni ha preso quasi più denunce di Berlusconi che è con, con come è preparato si difende da solo dai tempi che è disposta. un male radicale, perché te lo sei dimenticato ma no, no, io infatti il mio percorso eh, me... ma si sentono pali di digiunio ora sarebbe bene mm. che torni a fare radicale anche io Fatti, perché... <ride> magari dopo le feste no, ho avuto 73 <ride> delle... <ride> ma è condannato ma per... condannato 73 denunce per querella 35 volte sono andato in giudizio, sono stato assorto non una volta sono stato condannato. Quando feci l'azione la, la, contro i consiglieri comunali del Pc che dichiaravano chi 200.000 lire, chi 300.000 lire al mese e prendevano fuori busta invece quelli che servivano. Feci un cartellone per querelato per diffamazione a mezzo cartello. E questa è la dimostrazione che a mafia pista la mafia non c'è, no, se non lo no. Mafia la mafia la mafia, raccorsi 300 euro, poi di 300 mila lire in cioè soldi da centri, sì, poi le vacce, vedete là in consiglio comunale. Dopodiché sono stato a giudizio, sono stato condannato in primo grado il giudice era un noto esponente del PC, un giudice onorario del PC. No, all'epoca quello lì era di democrazia e proprietà, eh. Gianfranco. Te lo poi, in appello ci avevo come pubblico ministero Vigna, quello che voi avete conosciuto dall'antimafia come disse, quello che doveva, doveva sostenere l'accusa, ma leggo bene un cittadino che ha avuto questo coraggio civile di denunciare questo malaffare è stato condannato, via via si è, si è assolto e si sono condannati a pagare le spese di più secondo grado i consiglieri del PC questo è